Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è l'after patch del glitch dei soldi allora per fare questo glitch ragazzi avete bisogno di un amico con questo amico dovete entrare nel garage B2 dove avete tutte le auto allora questo glitch lo potete fare in sessione solo a invidi, va benissimo e nel garage B2 ragazzi come state vedendo dovete avere tutte auto da duplicare o anche solo una Dopodiché entrate in attività Voi dovete farlo questo passaggio Non il vostro amico Entrate in attività Create da Roxar, Missioni Un lavoro da titano E vi fermate dentro l'attività A questo punto ragazzi Quando voi sarete dentro l'attività Il vostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare nel party E dovrà unirsi a voi Fare un partecipa a sessione Quindi il vostro amico farà un partecipa sessione, accetterà il primo messaggio e si fermerà sul secondo messaggio. Quando sarà fermo sul secondo messaggio, che gli dirà che non può unirsi alla sessione, noi dovremo uscire dall'attività. A questo punto, il nostro amico, quando noi saremo usciti dall'attività, come ora io sto facendo, accetterà il messaggio e automaticamente respawnerà nel nostro garage e vicino a noi questa è la parte del bug quindi ora noi che dobbiamo fare ragazzi dobbiamo uscire semplicemente dal garage ragazzi non dobbiamo fare altro che uscire dal garage solo questo passaggio dobbiamo fare e lasciare il nostro amico dentro al nostro garage una volta usciti dal garage ragazzi ci metterà un pochino non lo so dipende da, dalla vostra connessione rientrate nel garage e a questo punto entrate nel b3 ragazzi nel b3 dove dovete avere tutte lgrh 8 normali ma in questo caso andremo a ritrovare lg retrocastro ma adesso vi faccio vedere nel punto azzurro Io ragazzi qui avevo 9 lg rh8 e una retro custom adesso andiamo a vedere vedete sono tutte rh8 tranne una che è una retro custom che è la prima quindi a questo punto ragazzi continuiamo il glitch come lo facevamo prima usciamo da dentro il garage con un'auto chiamiamo il centro operativo mobile e poi andremo a eh, mettere l'auto nel centro operativo mobile quindi una volta arrivato il centro operativo mobile entriamo nel centro operativo mobile allora ragazzi Mm, questo passaggio potete farlo anche con il palazzo del ceo in un garage ma nel garage dovrete avere un posto vuoto e, e una volta che sarete entrati nel garage dovrete entrare nell'officina cambiare un pezzo all'auto e poi tornare nel nel night club ragazzi quindi a questo punto torneremo nel night club e avremo fatto la prima duplicazione dovremmo fare solo questo passaggio di andare e venire nel com per tutte le altre duplicazioni ragazzi il glitch è semplicissimo penso che Rockstar sta cercando di facciarlo in tutti i modi ma vedo che lo facilita sempre di più quindi una volta fatto ciò ritornate nel vostro garage e la sostituite con l'auto che avete preso io in questo caso vado a sostituirla con la LG rosa che è l'ultima che io presi quindi vado a sostituire e abbiamo fatto il nostro primo clone ricordate al vostro amico che è in sessione con voi e che sta dentro il vostro garage di muoversi ogni tanto perché altrimenti verrà sbattuto fuori dalla sessione ovviamente detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere penso di aver detto tutto con questo glitch eh, vi lascio un saluto la data e l'ora in cui sto provando il glitch eh, rinnovo ancora il saluto e al prossimo video ragazzi ciao a tutti I'm <laughs>